ciao a tutti io sono diana e oggi preparerò per voi due torte per la colazione facilissime da realizzare senza glutine senza latte e anche senza uova quindi adatte per chi è intollerante alle uova oppure segue una serie di vita vegano vediamo subito come si preparano la prima torta che farò è una torta al cioccolato e nocciole questa ricetta si presta un po per tutte le occasioni per colazione per una merenda golosa da portare ad un pranzo in famiglia o da gustare mentre si chiacchiera e si sorseggia una tisana tra amiche per prima cosa ho unito in una ciotola la farina con il cacao amaro il lievito in polvere per dolci il sale e ho mescolato il tutto ho unito anche l'acqua continuando a mescolare per evitare che si creassero dei grumi ho aggiunto anche lo sciroppo d'acero e l'olio Ho spezzettato anche il cioccolato e l'ho ridotto in pezzi più piccoli con il coltello. Dopodiché l'ho unito al resto degli ingredienti. Ho mescolato il tutto nuovamente. Dopodiché ho distribuito il composto in uno stampo da 28 cm di diametro precedentemente unto infarinato. Alla fine ho decorato con la granella di nocciole. Potete utilizzare anche la granella di mandorle. Ho infornato a 180 gradi in modalità statica per circa 20 minuti. Una volta sfornata, l'ho fatta intiepidire e poi l'ho capovolta su un piatto. Ecco pronta la nostra torta! La seconda ricetta che realizzerò è una torta alle mele, noci e cannella. Il connubio perfetto per questa stagione. Vi assicuro che quando la farete sprigionerà un profumo irresistibile in tutta la casa. Per prima cosa ho sbucciato due mele e le ho grattugiate sui fori più larghi della grattugia. Dopodiché le ho unite alla farina e ho mescolato. Ho aggiunto anche la cannella, il lievito in polvere per dolci e ho mescolato nuovamente. Ho unito anche lo sciroppo d'acero, l'olio e l'acqua. Ho messo l'impasto da parte e ho sbucciato nuovamente due mele. Le ho tagliate a metà, ho rimosso il torsolo e le ho tagliate a spicchi. Ho distribuito l'impasto in uno stampo da 28 cm di diametro, unto e infarinato, e ho livellato leggermente il composto con un cucchiaio. Ho decorato con gli spicchi di mele e con le noci, dopodiché ho infornato a 180 gradi in modalità statica per circa 20-25 minuti. Una volta sfornata, l'ho fatta intiepidire e ho spennellato leggermente le mele nella superficie con dello sciroppo d'acero per evitare che si scuriscano. Ecco la nostra torta pronta per essere gustata. Benissimo, queste sono le ricette che vi propongo per le vostre colazioni o merende. Spero vi siano piaciute e che le proverete anche voi. Come sempre se vi è piaciuto questo video potete iscrivervi al nostro canale, non vi costa nulla anzi vi aiuterà a rimanere aggiornati e non perdervi le ricette che pubblichiamo ogni mercoledì. Venite a trovarci anche su Instagram perché pubblichiamo tantissime ricette durante la settimana e se rifate una nostra ricetta potete taggarci, a noi fa sempre piacere vedere le vostre creazioni. Per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video.